Poi ci sono gli smart contract di blockchain, che sono praticamente dei programmi che gli sviluppatori blockchain scrivono per i network blockchain. Quindi. La L'azienda diciamo, non ha capito nulla. No, no, no, no ma ero partita <ride> da, da una precisazione su quello che dicevi. Cos'è che volevi fare da grande? Qual era il tuo sogno? Da piccola, mm. Poi ho sempre sognato. Cioè, hai 23 anni, 24, 24. quindi. Cioè. No, non ho. Ho sempre sognato di lavorare nell'informatica, quindi mi piacevano i computer e, e quel mondo. Però devo dire un aneddoto carino: è che quando all'elementare mi hanno chiesto di fare una foto vestita dal lavoro che, che avrei voluto fare, ho fatto la foto da bibliotecaria. Quindi... Quando hai iniziato a avere in mano un, un computer a casa? Avrà messo in mano un computer? Sì. Dov'è che è nata poi la passione di iniziare a capire come funzionava quella, quella scatola? Eh, mio nonno era un professore di lettere, e insegnava italiano, latino e greco e ha comprato un computer. Quando quel computer è diventato irreparabilmente vecchio l'hanno lasciato a me. E a un certo punto hai capito che quello che faceva girare quelle, quei meccanismi hardware erano dei software, erano delle righe di codice sì. che venivano scritte da qualcuno. E... Com'è possibile che una ragazza, poi a un certo punto adolescente, anziché interessarsi comunque anche allo studio, no? decida: no, Sai che c'è adesso allora e inizia a fare un po' di programmazione? In realtà è partito da un momento in cui ho avuto un po' di difficoltà personali e cercavo un nuovo stimolo, un nuovo tra virgolette superpotere. L'idea di poter fare qualcosa in questo mondo digitale che poi automaticamente diciamo, funzionasse, vedere costruire qualcosa senza doverlo costruire fisicamente, mi affascinava tantissimo. E quindi è un po' come se avessi scoperto mano a mano che soltanto scrivendo qualcosa è come se le parole o comunque i codici poi si, si animassero, no? realizzassero una nuova realtà. E questo mi ha subito affascinato molto anche proprio da un punto di vista umanistico, non solo scientifico. E, e poi da lì insomma è stato tutto un percorso attraverso l'internet, e quindi è una scienza ed è comunque anche una tecnologia molto accessibile eh, anche per un autodidatta, non importa che età hai, non importa dove sei, sai un po' di inglese, hai un computer. Eh. Vai su internet. Cos'è che hai fatto? Cioè, oggi siamo nell'era dei tutorial, magari al tempo non so se già c'erano, cioè, quali sono stati i primi strumenti di apprendimento che hai utilizzato, di autoapprendimento in questo caso? C'erano i forum e c'erano le chat IRC e quindi uno iniziava a voler costruire qualcosa e chiedeva come fare, chiedeva consigli, postava domande e così è un po' come ho iniziato io con il modem che si attaccava al telefono e quindi i tuoi genitori che ti imploravano di staccarti prima di bloccare, prima di bloccare la rete a tutta la casa ma si è iniziato. quanti anni avevi? Qua avevo 3 14 15 anni anche un pochino prima però diciamo un po più seriamente dai 15 in poi. E, e quando è che, è che poi nasce il legal tech te? dentro di te cioè questo mostriciattolo che piano piano poi ti ha pervasa dall'interno ti ha fatto diventare questa figura ibrida pochissime ne abbiamo in italia non è che lo diciamo per piageria ma avere la possibilità di abbinare di riuscire ad abbinare la parte legale la più vetusta dei codici delle leggi delle regolamentazioni la giurisprudenza, ecco, con un mondo invece che è completamente sempre in rinnovamento, sempre in cambiamento, sempre in evoluzione. La passione nasce da quando ho deciso di studiare giurisprudenza, nel senso che mi iscrivo a giurisprudenza con quell'idea uh, di, di unire i due mondi e di creare qualcosa di ibrido. Diventa più potente all'interno di me diciamo, nel momento in cui scopro che ci sono altre persone pazze abbastanza da credere che questo sia possibile. E questo si realizza a Milano, al, al primo incontro, l'incontro zero di Singularity University Milan, che poi mi ha diciamo, guidato nel mio percorso fino all'arrivo in Singularity dove ho passato sei mesi. Cosa fa Singularity? Cos'è? Spieghiamolo ai Dummies, a chi non le conosce. Singularity è stata fondata da Peter Diamandis e Ray Kurzweil. Ray Kurzweil è uno dei più famosi uh, futuristi, lavora nell'intelligenza artificiale a Google e ha fatto delle previsioni che si sono realizzate poi uh, nel, nel tempo, finora a, a un, diciamo, un livello di previsione molto molto elevato sui trend del futuro. E Peter Diamandis è un imprenditore, fondatore di XPRIZE e un giorno decidono di creare questa organizzazione che deve in insegnare ai leader del futuro uh, come creare un impatto positivo nell'umanità grazie alla tecnologia. E ogni anno raccoglie 80 persone da tutto il mondo Uh, tra leader nel campo del business, del sociale o della tecnologia per appunto far sì che la commissione di persone e di esperienze realizzi poi un impatto sociale e applico per, uh, per la borsa di studio che vinco il primo aprile quindi non era uno scherzo in quel io caso io ho creduto fosse un pesce d'aprile per troppo tempo mi sono svegliata la mattina dopo che ancora non ci credevo è stata una sorpresa bellissima in questo momento stai studiando e lavori anche eh, in un settore che è quello della blockchain e nello specifico, visto che il legal tech sono gli smart contracts, se dovessi provare a spiegare quello che fai, sia nella tua attività di studio che di lavoro, a ah, una persona che è fuori dal tuo mondo, magari può essere la zia anziana, come lo spiegheresti? Allora, innanzitutto c'è la, la grossa distinzione che io faccio sempre in premessa uh, tra lo smart contract legale e lo smart contract blockchain. Nel senso che la storia degli smart contract legali nasce negli anni 80, eh, i computational contract sono slegati da un tipo di diciamo, sistema architetturale. E poi ci sono gli smart contract di blockchain che sono praticamente dei programmi che gli sviluppatori blockchain scrivono per i network blockchain. Quindi... Eh, la zia diciamo, non ha capito nulla. No, no, no, ma ero partita <ride> da, da una precisazione su quello che dicevi. No, per la zia. Allora, cara zia, Blockchain è una, um, adesso mi viene database distribuito, che quindi la zia già mi dice che cos'è. È un nuovo modo di comunicare che permette a tutti di, uh, ottenere, di avere un pezzettino della comunicazione e al tempo stesso. Tutto il record di tutto quello che viene registrato e che viene scambiato su una rete. Quindi tutte le conversazioni, di questa, tutte grande le conversazioni comunicazione. di questa grande comunicazione. E al tempo stesso di potersele scambiare essendo sicuri che chi ti dà qualcosa ti sta veramente trasferendo quel qualcosa. E che non è replicabile. non è replicabile. Esattamente. E ah. quindi anche in questo, è questo qualcosa che ti viene dato ovviamente facciamo finta che l'acquisto di un'autovettura piuttosto che di un immobile... Esatto. Nel caso della blockchain è registrato è univoca quella, quella trattativa, quella transazione e resta il contratto alla fine, cioè quello che alla fine nel diritto romano era il vecchio contratto solo che anziché avvenire o verbalmente o con un, un foglio di carta avviene in questo, in questo registro, giusto? Sì Molto banalmente Sì, sì, sì E diciamo la, la possibilità di verificare che davvero una transazione è stata eseguita Dopodiché tutto quello che ci viene creato sopra e quindi i motivi che ci si dà, quello fa parte appunto del mondo degli smart contract. Ma questi smart contract hanno un nome anche tanto carino, no? Però poi alla fine forse molto simpatici, dagli avvocati non stanno. Perché oggi parliamo di disoccupazione tecnologica, eh, non pensiamo soltanto ai robottini che ci aiuteranno a vivere meglio, a fare la fisioterapia e queste robe, ma forse la disoccupazione tecnologica arriverà anche nel mondo dei professionisti. Com'è che è vissuta dall'interno questa, questa cosa? Vista come un'esperienza positiva? Gli avvocati ti vogliono bene, ti vogliono male? Cioè, si dividono in due, in due, mettiamola così. Quelli che sono spaventati e quindi negano, e negano che tutta la parte diciamo, di tecnologia applicata al mondo legale abbia un senso, e quelli che invece sono curiosi e vogliono loro per primi a entrare a far parte di questa, di questa realtà. Quindi non è, diciamo, uh, compatto il fronte non di Lega. Non è inviso a tutti, dai. No, non è inviso a tutti, però al tempo stesso sono tanti quelli che stanno cercando di avvicinarsi. Un po' il grosso problema è che in tutti i mercati che iniziano è difficile avere uh, un gran numero di informazioni piuttosto che di ricerche. Si sta iniziando in questi anni ad occuparsene, se pensi a blockchain non ne parliamo da poi così tanto tempo, era, era molto confinato a una nicchia di persone fino a anche solo un anno e mezzo fa. E come spieghi il discorso che un domani, forse non molto lontano, spariranno le marche da bollo, tutte queste cose analogiche cui siamo abituati, ecco, la tecnologia in questo caso com'è che sostituirà la marca da bollo, cioè quale sarà il valore, da, anche economico, no? perché la marca da bollo è un qualcosa che compri attualmente, l'avvocato deve comprare, sono delle tariffe specifiche, ogni documento ha la sua tariffa, certo. cosa che fa la tecnologia? La tecnologia ti permette di dematerializzare prima di tutto, quindi di non aver bisogno della copia fisica che è il modo più sicuro nel momento in cui non hai altro e quindi la marca da bollo attaccata a quel foglio specifico mi fa dire che quel documento è davvero quel documento e che qualcuno l'ha riconosciuto come tale. Un domani potremo appunto attaccare, eh, diciamo associare degli hash o dei, dei token appunto ai documenti e quindi essere sicuri dell'unicità anche di un documento digitale che è alla fine la grande rivoluzione di, di blockchain. Però oggi attualmente, eh, lo abbiamo visto, esiste veramente, sono magistrati che quando vai in udienza ti dicono ma la copia cartacea del fascicolo, del processo telematico, magari se me la può passare in ufficio. Perché fanno così? Perché... Cioè in Italia c'è già il processo telematico, è un piccolo passo, per. Ecco lo passo per l'uomo, un grande per, <ride> per l'umanità. però. E siamo anche, quando, quando diciamo, mi trovo anche con colleghi o con persone all'estero e dico che abbiamo il processo civile e telematico, in tanti si stupiscono perché l'Italia è stata anche la prima ad avere la, uh, la PEC standard, della firma elettronica, sono tutte cose che in Italia portiamo avanti. Il problema italiano è culturale, cioè non basta un visionario o un gruppo di persone che inizino a spingere verso il mondo della tecnologia. Serve un'educazione che parta dalla base, perché tanti dei magistrati che si trovano oggi nel mondo di oggi sono in realtà diventati magistrati molti anni fa e quindi ovviamente hanno una minore inclinazione alla alla tecnologia ed è anche per queste persone che dobbiamo iniziare a rendere la tecnologia meno elitaria. È meno difficile e un po' più accessibile. Cioè far passare che tutto quello che è tecnologico, programmazione, computer è difficilissimo e solo pochi eletti ingegneri che andranno a lavorare a Google sono in grado di capirlo è assolutamente sbagliato, dobbiamo iniziare a parlarne in modo più normale. Per esempio a livello notarile, no? si parla un sacco dei notai che verranno completamente distrutti dalla blockchain. In realtà il notaio ha anche delle funzioni di consulenza rispetto ai documenti che fa, che fa firmare, no? Di comprensione, la, per esempio il fatto che un notaio sia obbligato a rileggerti un contratto prima che tu, prima che tu lo firmi. Un notaio potrebbe essere il traduttore dello smart contract futuro per la persona che non ha studiato come scrivere uno smart contract. Quindi tutte queste professioni, secondo me, oggi come oggi, non, non devono temere la tecnologia, ma devono provare ad entrare nella tecnologia. Abbiamo dei bug da, da, da risolvere? Sì che secondo me sono prima di tutto bug di cultura nostra e di approccio nostro alle cose. E quindi come, come cultura siamo portati a vedere il problema e a cercare di tirare fuori tutti i problemi dalle cose che vediamo. Uh, quello che sarebbe bello sarebbe avere poi lo strumento per risolvere il problema, perché come li tiriamo fuori noi non li tira fuori nessuno i problemi. Siamo veramente, abbiamo uno spirito critico in, in Italia che dovrebbe essere un motore per fare meglio e non un motore per bloccare le cose. No? Tu sei appassionatissima di privacy, lo abbiamo capito. E facciamo finta che per un giorno diventi il garante della privacy in questo paese, in Italia. Nel momento nel quale abbiamo, ma come tanti altri, non siamo solo noi a produrre tantissimi dati ogni giorno che vengono raccolti dai nostri smartphone, conoscono le nostre abitudini, i nostri comportamenti, eccetera, e noi stessi ne abbiamo quella consapevolezza necessaria anche per capire come tutelare la nostra privacy. Ecco, se tu avessi la possibilità per un giorno o per una settimana di fare delle cose per farcelo capire, cosa faresti? O per farlo capire anche a quelli che forse vogliono compromettere la nostra privacy, vogliono usarci? È una bellissima domanda. Il problema è che neanche il garante privacy ha in realtà la bacchetta magica, quindi... Um, diciamo, nel ruolo di autorità per la privacy quello che puoi fare è più su che cosa fai indagini e diciamo che indirizzi dai e che cosa sanzioni e come implementi le normative e quindi dovrei scendere molto nel tecnico e diciamo che senz'altro stimolerei percorsi di privacy by design soprattutto orientati agli sviluppatori per far magari percepire un po' meno la privacy nel mondo tecnologico come una cosa negativa e che per forza deve fare del male che deve bloccare il business, quindi sì, diciamo che anche nel mondo, parlando tanto col mondo americano, con cui mi interfaccio spesso, per loro la privacy è tendenzialmente, cioè se parli in Silicon Valley di privacy, anzi, cioè, l'obiettivo di tutti è usare i dati. Io il un dato nuovo nel petrolio? Ultimo, sì. Però ho notato nell'ultimo anno un cambiamento in questo senso, cioè per la prima volta anche loro stanno capendo quanto è importante iniziare a preoccuparsi di che cosa ci si fa poi con questi dati perché stanno diventando veramente importanti e veramente tanti, però parlarne tra avvocati serve e non serve, serve soprattutto ampliare la base di interesse e spiegare le ragioni per cui sono importanti queste cose non semplicemente con, non so, hai visto la legge Cookie e tutti i banner di cui siamo stati invasi. E in realtà diciamo, l'idea di base era molto di valore, la pratica di quante persone siano davvero rimaste più colpite e più attente o abbiano posto azioni è, è relativa.